Lo che serve sapere, secondo me, come dato puntuale, è quello che è il numero delle aziende attive, magari aggiornate con cadenza trimestrale o barra semestrale. E, diciamo quelli che sono i dati macroeconomici, dal mio punto di vista, almeno per quello che è il mio settore. Quanto è importante avere dati sempre aggiornati, anche per che va ormai a passo molto veloce. In una scala da 1 a 10 sicuramente 9,5 per non dire 10.